Porco crono male Già <ride> giocato Cos'è? Ah, allora non potevo andare queste cose Che Casera quella merda 30 merda Chi è che vuoi aspetta fermo c'è uno Fermo fermo Fermo, fermo. È Chris. Ecco, via! Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Sei tu che ti fermo, muovi, Io sono fermo, fermo fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Ok. Sì. Porco di... Ti venisse il cagotto mortale che... Mm... No, non c'è da ridere, Borba. Vaffanculo. Porco giudo! No! Puttana, puttana di merda! Puttana di merda! puttana di merda. Hai qualcosa da dire al riguardo? Vaffanculo Come? Come tu riesci a colpirmi con cecchini a mezz'aria? C***o va Guarda su No ah, ma, ma c***o cazzo, ma... Ma... Ma... ma come hai fatto a beccarmi Aaaaaah Aaaaaah ah. Ah! Mi sdruma, ah! mi sdruma, mi sdruma, ah! mi Posso passare mi sdruma, mi Come cazzo sei no. entrato? Faccio un sdruma, Sorpresa O me lo fa lui, mi Ah ah, Kinder sorpresa, non ci Madonna! Non ci sono io! Pito auto! Guarda, ti dai una cazzo di calmata! Non ah, ci sono io! Figlio feroce bastardo! basta, Calma l'automira! Ma che cazzo è rimasto! Chris avvisa che è ancora vivo! Mi ha fatto prendere un cagotto in mano! Sì, però bulba sei un pirla anche tu, lascia che lo faccia fuori e dopo mi stermi. Eeeh, moistraut palese! <ride> <ride> no, no, no! Eh, Gianmarco anche tu fai cagare il cazzo! Eh, voleva eh, piano! Pokémon okay, gol! Vado fortissimo! Okay, eh, chissà goal. perché caglia! Eh? <ride> Per che cazzo parli? Spammo anche se non ci beccherò una cazzo di volta. It's time to broken some S. Oh oh c'è l'altro muro Buongiorno <ride> Dai, vieni vieni vieni No no guarda che non ci sono Buongiorno No Buongiorno pizza Vaffall <ride> Dio, funziona. Vedi? Porco dio, funziona veramente. A ah, da questo? Ah. Eh. Porco dio, porco dio, porco dio. Ah, beh, però funziona. Funziona. odio madonna fai ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita tua madre ferita <ride> tu, tua ferita madre, ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita ferita Ok puoi buttare giù Chris Non mi ricordo Tranquilla parete ho sotto spa No, borda borda no Sei ecco. tu che sei... Non sono io, tranquillo i demensi di demenzi, di è arrivato burba ah! no, aspetta mia... aspetta fra aspetta eh aspetta. No. La no no no no no no borba che cazzo hai fatto sei vivo borba borba ce la fai a vivere ah! Ah! Aiuta Borba mi hai contagiato! Mm. Torna la lobby Borba Ma io sono ancora mio Torna la, no, la <ride> lobby mm. Le in dai coglioni! Mm. Dio sì, sì, sì, No martello Ma porco martello di tua madre Che ti ha fatto, che ti ha fatto Che ti ha fatto nascere Ma Dio, Come ma ti venisse il colero, il colero! Oh, guarda, chi l'avrebbe mai detto, eh? Ah! Non voglio morire! Per cosa ti sei spaventato? Non ho capito. Non lo so, io sempre ho paura. Ciao, Boruba! Ciao, Boruba! Il lag mi accoglie! Che cazzo però, eh? Tronzi Guarda, no. aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta solo ma... Lei è invisibile Ma davvero? cavolo è una pizza in mano! Ma ti sembra il caso di spa? Sì, sì, sì. No, no! NATO. Leo anche tu No no guardi io sto bene da solo La pizza Vuoi una pizza borba <totipo> Ehi! Vai vai Cara! Vai fissi! vai Vai vai Vai vai Vai Vai Vai bassa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 Leo adesso mi spiego. con quella fisica. Che cazzo sta succedendo? Colpa di Davide. Cioè, diamo... Cos'è sta roba? Davide. Ehi, atta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sto cazzo, borba.